Ciao, io sono Bianca, sono un architetto e lavoro per Studio Fuxessa a San Roma e lì mi occupo di progettazione e visualizzazione. La cosa che mi piace di più del mio lavoro è sicuramente la possibilità di occuparmi di grandi progetti internazionali come aeroporti, piazze, centri congressi. Vista anche la mia corta carriera, oh, mi sono laureata nel 2018 a dicembre e ho avuto subito l'opportunità di lavorare per questo grande studio e quindi questo è molto molto stimolante. La cosa che mi piace meno nel mio lavoro sono le lunghe giornate a lavoro. Um, lavoriamo molte ore, è molto faticoso e molto stressante. Certe volte lavoriamo anche weekend spesso e volentieri perché abbiamo scadenze anche inaspettate. A volte iniziamo e finiamo un progetto in una settimana ed è molto dura a volte ed è anche la cosa più difficile che ho dovuto affrontare nella mia carriera e che devo tuttora affrontare. Però, dall'altro lato, eh, tutto questo è sicuramente molto gratificante perché vedi, vedi conclusi i tuoi progetti e, e diventi molto, molto orgoglioso di questi e quindi tutto il lavoro fatto poi non, non ti pesa più. Diciamo che è la cosa più gratificante che è successo durante la mia carriera è stato vincere un progetto di un concorso di una piazza che per lo studio è un piccolo progetto però io avendo l'opportunità di, di averci lavorato fin dall'inizio mi, mi sento molto orgogliosa di questo anche perché ora ho la possibilità di continuare a vederlo evolvere nelle fasi successive di progetto e lo seguirò fino al suo completamento nel 2021 insomma mh, tutto questo per dire che vale la pena di essere un architetto, perché secondo me è uno dei lavori più belli al mondo. Ti dà la possibilità di realizzare ciò che solo tu vedi nella tua testa, che immagini. Ti dà la possibilità di condizionare ed emozionare la vita delle persone e le persone. E questo è uno, è uno dei pochi lavori che ti permette di farlo. E, è un grande privilegio, anche perché le opere di un architetto diciamo che lo rendono immortale finché non muore un'opera, non muore neanche l'architetto, quindi questo è uno dei, dei pregi che questo lavoro ha. Bisogna avere tanta passione, tanta voglia di fare, e bisogna fare anche tanti sacrifici a volte, però tutto questo appunto viene, viene sicuramente ripagato, nella mia opinione. E detto questo, in bocca al lupo a tutti, ciao!